Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Oggi ci troviamo uh, sul social club di Roxar Per fare un breve video tutorial Su come mettere il simbolo personalizzato della Grew, O meglio, come mettere un simbolo che noi vogliamo Come questo che state vedendo, per esempio Stewie Griffin Nella vostra crew ragazzi il, diciamo Il modo è abbastanza semplice Dovete avere questo sito, in pratica per poter fare questa cosa, lascerò il link di questo sito in descrizione. Adesso passiamo eh, a vedere come fare questa cosa, ragazzi. Allora, innanzitutto eh, dobbiamo essere capi di una crew o comunque poter amministrare una crew per poter cambiare il simbolo crew in primis. Poi andiamo a scegliere un simbolo che ci piace. Io, per esempio, ho scelto questo e quando siamo qui, ragazzi, dobbiamo cliccare su show code in pratica eh, ci farà vedere tutto questo poi dobbiamo cliccare copy su eh, to clipboard se ce lo farà fare altrimenti dovremo incollare eh, tutto quel codice che voi avete visto dal basso verso l'alto dall'alto verso il basso come vi pare e, e lo dobbiamo andare a incollare intanto lo teniamo copiato, selezionato quindi ci dirigiamo nella nostra crew, ragazzi, e andiamo a fare il passaggio successivo. Quando siamo nella nostra crew che abbiamo creato, che comunque è nostra, dobbiamo andare in eh, Manage Crew e eh, cliccare sulla matitina che abbiamo di fianco al logo. Una volta che abbiamo cliccato sulla matitina che abbiamo di fianco al logo, l'unica cosa che ci resta da fare è, eh, creare un nuovo simbolo quindi andremo a cliccare su create new una volta cliccato su create new se siete su google chrome eh, premete control shift e eh, j e vi aprirà il, la finestra di ispezione elemento io adesso ho cliccato sulla sul lato della pagina ho fatto ispezione elemento però voi potete fare così poi una volta fatto questo dovete andare su console ragazzi una volta che siete su console dovete fare CTRL V per incollare il codice che avete appena copiato dall'altra pagina quindi fate CTRL V e automaticamente questo codice verrà eh, copiato premete il tasto invio e chiudete la pagina di, di ispezione elemento. A questo punto ragazzi vi comparirà il, diciamo, il simbolo come state vedendo. Cliccate più volte e avrete il simbolo diciamo, che avrete scelto. Allora ragazzi, alcune volte il social club mh, vi dà un messaggio che vi dice eh, che il simbolo non è stato possibile salvarlo quindi dovrete ripetere il passaggio, però è abbastanza semplice i comandi variano a seconda del tipo di browser che state usando non tutti i browser usano CTRL, SHIFT, J oppure CTRL, V per incollare quindi a seconda del, bro del browser che state usando dovrete fare un procedimento diverso addirittura per esempio potete cliccare sul lato della pagina fare ispezione elemento come avevo fatto io e vi si aprirà quella finestra ragazzi e niente penso di avervi detto tutto spero che questa guida vi sia utile detto questo vi lascio un saluto al prossimo video ciao a tutti Hits and a discipline child So when they see me, everybody barack, barack Man, I'm like a young girl, fully black, barack I cry teardrops over the massive attack I only make hits like I work with barack